Ah, Giallo, ma qua mi dicono dalla regia che t'hanno smascherato Ma che è sta cosa? Hanno smascherato Mr. Basta, regà Ma veramente, Giallu... Omi, oh, ma che stai a fare? Ma poi si mette pure a guardarlo in live Omi, oh, cioè Andrea, io questa volta è proprio la volta buona Che ti mando una denuncia E registrate qua Ti mando una querela, Andrea Ti levo tutto quello che hai Te lo dico una volta solo La prossima volta verrai querelato Esagerato. Ti levi quel poco che ha gli Levi yank. Bravo. Guarda, però eh, proprio che, brava, brava, brava, che te te te delusione. Beh, effettivamente Guarda <ride> casa in cadere. <ride> <la ride> <Es con> <ride> guarda i non avevano capito. Guarda che non no? Poi guarda. Me, <ride> la, me, io, <ride> la faccia con la <ride> <ride> La maglietta guardia, con i capelli così, con il capello così. No? La maglietta guardia un po' può, sembrare ma sì, può sembrare effettivamente pure come gesticola. Sì, sì, le mani è eh, lui o non è lui. <ride> ma che non te ricordi, ricordi, oh, cioè, per me, ha, no, cioè, per me veramente ha difficoltà a ricordarsi no, no, era Quando proprio, era piccolina, modificata. secondo me, lui c'era cascato, eh, quando era piccola eh. la fotografia, c'era sì, cascato, ricordo, è stato era tutto stunnato stundato. Il nostro seo <ride> sì, Ma poi farite il titolo pure Il nostro seo <ride> Cazzare Non so se posso dirlo Ah, ok ho paura che me, se ti vengano... Ma che direttivo è privato? Questa persona ha messo in giro. Ma cosa no, aspetta comunque, che... Non è Mr. Flame. <ride> <Dai. ride> C'è rimasto beh, male. No, comunque, tipo, controfigura. Abbiamo loro. Se tagliamo. Madonna mia. Lo...